Ogni minuto, ogni minuto insieme sarà un ostacolo, ogni ostacolo sarà un gradino per quello successivo, solo se sei pronto a morire tieni davvero la vita. Di più non basta, palmi alle orecchie, dita tra i capelli e ti accorgi che quelle grida vengono da dentro, come le lacrime. Ma quelle si vedono Troppo amare Non si trattengono Così mi metto a urlare Più grido Più mi sento solo Sabato di mezza settimana Quando ogni giorno è Natale Ogni giorno è compleanno Ogni occhio puntato Spara salve Non hai archivio per le critiche il tempo è solo contorno, ogni giorno accadi e la tua missione diventa vita. Sotto a chi tocca, si fa giro, non si fugge. Prima o poi a tutti tocca il mestiere di angelo. In Cristo. Ho sputato sull'etica, istigato l'anima al suicidio, citato in giudizio dalla famiglia, a letto tranquillo, dopo il dovere di cristiano. Cascata di chiodi, di pensiero. Appena ti affacci, Così a fondo che non c'è verso per schiodarti. Troppo affilato lo sguardo, appuntito il sorriso, e parole infangibili alla ruggine del tempo. Se penso ad altro, scopo la sua nullità. Undicesimo senso. Se è la strada dei dieci sensi, ognuno rivela la doppia natura, Ognuno assapora il bene e male delle sensazioni. Vivere senza viverti. Viverti rinunciando a vivere. Eccolo l'undicesimo senso a portarmi lontano da questo indugio di Penelope. la bolletta dell'amore, un contratto con un monopolio senza scadenza scritta, di tutte le offerte, la più valida e la meno conveniente. Dilemma da quattro soldi. Mi trema il cervello, non tutti sono furbi, alcuni sono anche onesti grazie gotcha. ciao ciao